Oh mio Dio! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, c'è Aenobarbus, Aenoside, quello là, quello... No, no, no, raga, è qui davanti, è qui davanti, ok. Per fortuna sono riuscito ad entrare nella terra che mi sono scavato un buco prima di iniziare perché sapevo che questo video sarebbe stato pericoloso. Come vedete c'è anche nella tab Aenobarbus.enoside. e siamo in un server dove appunto c'è questa entità che cammina e io non so se darvelo, se magari mi spammate nei commenti di darvi l'IP magari potrò pensare di darvelo ma prima di tutto ci tengo alla vostra sicurezza e quindi non so se darvelo Però sono sicuro che vi terrò aggiornati eh, su, questo, su questo mostro Quindi iscrivetevi al canale se volete Intanto dobbiamo però uscire Speriamo che non ci sia più fuori Perché se c'è fuori non possiamo uscire evidentemente Mi sono già spaventato Dobbiamo stare attenti eh, perché non so cosa gli passi in mente Però mi sto, mi sto spaventando un sacco Allora prendo prima di tutto Mi faccio una crafting table immediatamente Ok poi dopo vado da questa parte e vedo che non c'è niente, ok? Io qui, per fortuna, quando sono spawnato, sono spawnato vicino ad un deserto. E qua c'è la, la piramide. Qui magari possiamo trovare, trovare cose molto utili. Quindi direi di andare, diciamo, in questa piramide e, e cercare di, di trovare qualcosa di utile per poter sopravvivere. Magari se troviamo tipo dei diamanti, siamo a cavallo, perché se troviamo dei diamanti vuol dire che possiamo tipo sconfiggere meglio Ainobarus, anche se non credo che possa essere sconfitto, cioè... Tipo, anche perché poi questo server me l'aveva consigliato un mio amico, cioè nel senso ha detto «Oh, Dunis, ho trovato un server...» Su, su Minecraft eh, di Aino Barbus quindi eh, lui è, fa tutte le ricerche strane No, e praticamente ho detto passamelo immediatamente e quindi, eh, quindi eh, eh, per fortuna che ha trovato questa cosa così ci posso fare il video e vi posso tenere aggiornati anche perché questa è una nuova creepypasta e si dice che questo tizio adesca le altre persone ragazzi quindi dovete stare attenti se lo, ve cioè, se lo vedete in giro per internet o anche per Minecraft che magari gioca a Minecraft per adescare le altre persone State attenti, non fate niente, navigate sul web, diciamo su internet in modo sicuro. Ecco, non. Raga, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, chiudi chiudi no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, io cosa no, Ok, no, do dobbiamo immediatamente scapparcene Perché questo qua ci può far fuori in men che non si dica Veramente Prima di tutto prendo anche un po' di cobblestone perché è la base Allora, qua non è che io abbia trovato moltissimo Ho trovato del ferro e dell'oro, una mela d'oro La mela d'oro ci può tornare utili per poter sopravvivere Nel caso lui ci dia, tipo, ci, ci possa spadare <gasps> Ok, ok, allora questa cosa è davvero strana, ragazzi Sono salito qua sopra e praticamente c'è Prima di tutto sto sentendo passi dappertutto E c'è una torcia di redstone con delle torce Questa... questa testa non so di chi sia, questa è la classica testa di Steve, invece questa testa non la conosco e questa torcia di Redstone eccolo, eccolo, eccolo, raga, raga raga, no, no, no, no, no no, no, no, no, no no, no, no, no, no, no, scappa, scappa no, no, no, no, no, dove devo andare scappa, porca miseria, raga no, no, no, no, no non, non mi sta più seguendo, ok, non mi sta più seguendo Tranquilli, ok, ok, ok, tranquilli Porca, no, dobbiamo, dobbiamo scapparcene via Sto qua continua a seguirci Cioè, allora era vero, era vero C'è cioè, proprio Aeno e Barbus, ma è il vero? Cioè, è questo che mi chiedo, ma Cioè, è veramente lui? Cioè, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate di questo Aeno Barbus A voi sembra vero, perché A me è un pochino inquieto, non so se è il vero Aeno Barbus Però è la verità che fa paura Quindi, cioè, nel senso L'importante è che dobbiamo proteggerci poi, madonna, c'è un fiume di, di acqua nera, cioè proprio per restare in tema, no? giustamente, giustamente in tema horror totale. Allora, cerchiamo di, di andare a trovare un, magari un villaggio nel quale possiamo essere al protetto e al sicuro Anche perché io, ragazzi, mi sono preso letteralmente una sorta di mini infarto Cioè, veramente, mi sono spaventato tantissimo E dietro di me, è dietro di me, scappiamo prima che sia troppo tardi Ma poi non vedo altri mostri in giro Perché non ci sono altri mostri in giro? Dovrebbero esserci Cioè, vi giuro che io avevo messo... Cioè, non è che magari tipo lui le ha disabilitati Mi sembra strano, comunque allora, vediamo uh, se continuiamo avanti, cosa c'è, io spero ci sia un villaggio, un qualcosa che appunto possiamo, possiamo metterci al sicuro, possiamo sopravvivere per la notte, anche se questa notte mi sembra quasi perenne, non mi sembra che effettivamente ci sia un qualcosa per, um, diciamo, per farla schippare, ah, nemmeno dormire effettivamente potrebbe servire a qualcosa, magari dormire forse potrebbe servire come potrebbe non servire, non lo sappiamo. Potremmo saperlo solamente se, se dormiamo. In effetti, no, no, però se continua a seguirmi io, come faccio ad uccidere le pecore? Non ne ho idea. Cioè, ok, però qua ci sono altre pecore. E eh, raga, è qua dietro. E qua di vedo il suo nome. No, no, no, no, no, raga, è inquietantissimo. Cioè, avete visto? Stava dietro l'albero. Sta dietro l'albero sto qua, madonna, mi è inquietante. Ok, mi faccio una crafting table, mi faccio una spada. Così, ok, perfetto uh, Dopodiché mi faccio Ok, la spada direi di farla in ferro Così almeno posso direttamente uccidere le pecore nel minor tempo possibile Io non credo di riuscire ad uccidere lui Cioè nel senso È abbastanza ovvio che lui è un po' impossibile da uccidere Però, ok Ora posso farmi anche il, il letto Così facendo posso provare a dormire Io spero di riuscire a dormire Ti prego, non mi dire qua, che qua dietro Dove, caspita, è finito Raga, io lo sto sentendo È qua in giro è qua in giro, raga, è qua in giro. Lo sto letteralmente sentendo, l'ho visto. Mi, mi pare di aver visto anche le sue particelle, mi pare, ma non ne sono abbastanza... Non ne sono sicuro. Allora, direi di provare a dormire. Forza, dormiamo prima che sia troppo tardi. Ok, perfetto. So, mi sta facendo dormire, quindi questo forse è un bel segno. Potrebbe venire giorno. Perché non mi fa dormire. Eh, ok, penso proprio che Ah mio No, no, no, no, no, no, no. è stata la cosa più inquietante. Ok, il letto non ci serve assolutamente a niente. Il letto non serve più a niente, scappiamo, scappiamo immediatamente. Ok, ho trovato un villaggio qua lontano e praticamente vedo, a parte che ci sono un sacco di mob e finalmente sono spawnati. Non dovrebbero ci sono i Sweeping Angel, mi pare. Sì, ok, sì, ci sono gli Sweeping Angel, quelli là che praticamente si avvicinano e tipo ti, ti ammazzano. ti portano in un'altra dimensione e ti ammazzano. Beh, male, male ovviamente, molto male. Molto male, c'erano pure gli scheletri Malissimo, malissimo, è pieno di robe Molto brutte, devo dire Quindi adesso dobbiamo continuare ad andare da questa parte Sì, però, raga, cioè, è letteralmente impossibile Cioè, nel senso, guardate qua È pieno di, di, di gente, è inutile Cioè, totalmente, no, vabbè, non, non sono inutili <gasps> Ok via via via via via Perfetto qua dentro siamo al protetto assolutamente No, Non ci credo nemmeno io in realtà Però vabbè facciamo finta che ci crediamo Adesso sto sentendo un sacco di gente strana Ma porca miseria Cado giù ok perfetto Siamo al protetto qua salve signori Non è vero non siamo al protetto Infatti questi possono distruggere le dannate porte Perfetto no Io come caspita faccio adesso Raga sto vedendo lì che c'è Aino Barbus mi pare Ho visto il nome mi pare mm. No, no, no, no, no, no, no, ok, vabbè, uccidiamolo, uccidiamolo, veloce, veloce, veloce, veloce, via, via, via, via, dai, mannaggia, te muori però, che pizza, no, veramente, cioè, È indecente, uno scheletro non può far così tanto casino, entriamo nella casa del fabbro, perché, you are dead, get no, no, no, no, no, no, oh mio dio, mio dio, mio dio, mio dio, no, no, no, ci rendiamo conto in che situazione siamo, sono con Eno Barbus qua davanti a me che mi sta guardando, raga, sono letteralmente stato... Ma dove diamine sono? Raga, sono in un mondo fatto di bedrock? Che caspita sta succedendo? Guardate qua, è un mondo enorme! Come faccio ad uscire io ora? Dove sono? Ma è stato lui che mi ha teletrasportato? Avete visto? Cioè, secondo me è stato lui... Ok, eh, eh, questa cosa non, non me l'aspettavo minimamente, vediamo un attimo cosa c'è in questo mondo Evidentemente ci, magari ci sarà qualcosa di, di nuovo, di pericoloso, ma vedo solamente una distesa enorme, ingente, infinita di, di bedrock Insomma, come se fossimo sopra il tetto del nether E praticamente su questa, su, su questa superficie non c'è letteralmente niente Ma proprio davanti vedo un orizzonte di chilometri e chilometri, non c'è niente Sono morto, sono morto e sono... Do dove c'è stato... ok ok ok Allora vado... vado verso... vado verso quella parte Andiamo Ok sono riuscito finalmente a ritornare qua diciamo in questo villaggio E praticamente c'è una casa enorme Che prima non l'avevo notata molto bene Ma ora per fortuna l'ho notata E a parte che ci sono sti scheletri come al solito Ma dai ma è mai possibile che gli scheletri sti mi stiano letteralmente uccidendo? Cioè e, raga è difficilissimo però vabbè Adesso direi di entrare in questa Casa, vedo Che Sembra quasi una casa, effettivamente Entriamo qua dentro E... Mm, prima di tutto non ho più niente da mangiare A parte la carne marcia Quindi bene wow perfetto ci sono devo dire un sacco di teste di steve ok ci sono de delle ceste ma non sembra ci sia assolutamente niente e quindi come app appunto detto ci sono un sacco di teste di, di steve e <ride> questa cosa è un po' particolare raga perché sinceramente non capisco che razza di casa sia questa saliamo al piano 2 mi pare che sia questo e qui ci sono altre stanze vedo c'è cioè una stanza appunto di boh non so sembra Quasi tipo una living room. Eh, però mi sembra totalmente strana. Cioè, queste case comunque non spawnano nei villaggi. Quindi, questa, a parte che ovviamente non spawnano nemmeno con le teste, ovviamente. Cioè. Ma mi pareva abbastanza ovvio, nemmeno, non, non serviva nemmeno dirlo, a questa cosa. Ok. Non so se non so se voglio continuare. Oh mio dio, mio dio, no, vai, vai via! Ok, no, no, no, no, no, no, raga mi sta facendo fuori, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, via, via, mi sta ammazzando, mi sta. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non mi ammazzare, non mi ammazzare. Ok, mi ha ucciso, mi ha ucciso, ok, perfetto, se volete, se volete altri video di questo Aenobarbus, scrivetemi nei commenti, mi raccomando, tanti, voglio vedere tanti commenti e soprattutto io ho visto sfleshare lui davanti a me e soprattutto... Iscrivetevi al canale, o lasciate like o fate quel che volete. E ci vediamo ai prossimi video. Ciao.